Ciao a tutti, mi chiamo Manish e sono un insegnante in italiano. Ho 28 anni e sono nato e cresciuto a Palermo, che è una città meravigliosa nel sud dell'Italia. Tuttavia ho svolto una parte dei miei studi fuori da Palermo. Infatti ho ottenuto una laurea magistrale in Insegnamento della Lingua Italiana per Stranieri presso l'Università per Stranieri di Perugia e adesso possiedo anche il CEDIS, che è la certificazione per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri. Da un anno insegno in un centro di accoglienza per immigrati e rifugiati politici. Anche se adesso, a causa della pandemia, eh, conduco le mie lezioni prevalentemente online. Amo moltissimo la mia città, soprattutto per il suo carattere multiculturale. Ce la si può accorgere camminando per le strade, guardando i monumenti o anche semplicemente conoscendo le persone. La chitarra e la musica in generale sono la mia grande passione. Quindi se siete anche voi appassionati di musica avremo sicuramente di che parlare. Se deciderete di imparare l'italiano con me, procederemo gradualmente. All'inizio avremo una conversazione, così potremo capire quali sono i vostri obiettivi, le vostre necessità e qual è il vostro livello linguistico, in modo tale da poter adattare le mie lezioni alle vostre esigenze. Attualmente sono impegnato con un collega all'avvio di un canale per la creazione di contenuti multimediali inerenti alla didattica della lingua e della cultura italiana, che mi sta facendo scoprire sempre cose nuove e mi sta facendo appassionare a... A new hobbies, like, for example, video-making. Hello, I am Manish and I am an Italian teacher. I was born in Palermo and I am 28 years old. I think we should speak Italian in our lesson because it will be more effective for you and for your learning process, but sometimes you can use English to facilitate our communication. Podríamos también hablar speak Spanish if you want. It's a language that I like e alguna vez potremmo utilizzarlo come medio per facilitare la nostra conversazione. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto e non vedo l'ora di incontrarvi presto a lezione. Ciao!